Se hai tra i 18 e i 35 anni è una buona idea, realizzala insieme a giovani come te. Partecipa al Bando Fermenti, 5 sfide sociali da affrontare e 16 milioni di euro di investimento a fondo perduto. Hai tempo fino al 3 giugno 2019. Vai sul sito fermenti.gov.it